Alzarsi ogni mattina a Livorno è una scelta che ho fatto un po' di anni fa. Molti amici dopo gli studi sono dovuti andare via. Non è facile lasciare questa città e nemmeno restare. Mi chiamo Marco Bruciati, ho 35 anni e concorro per la carica di sindaco a Livorno. Sono nato qui e sono stato fortunato. Ho avuto una mamma e un fratello maggiore che non mi hanno mai fatto mancare nulla. Non ho conosciuto mio padre, è morto quando avevo due anni. Di lui so quello che mi hanno raccontato gli altri, ma qualcosa ho ereditato. I lineamenti, pare, e la passione politica. Ho sempre pensato però che la politica non avesse a che fare con i partiti e le istituzioni, ma con la vita delle persone. Fare qualcosa per cambiare le condizioni di tutti noi, sbloccare delle energie. Faccio l'insegnante e l'operatore culturale, e la parte più bella del mio lavoro è questa, scoprire le potenzialità di ognuno ed innescarle. Livorno è una città piena di energie e di bellezze. Questo però non basta. Non basta quando sei giovane e non trovi lavoro. Non basta quando non sei più così giovane e vengono meno le sicurezze sociali. Non basta quando il piccolo commercio viene stritolato e il territorio dimenticato. Livorno ha dei problemi, ma ha le risorse per reagire. La buona politica è quella in grado di individuarle e di metterle in campo. Così ho iniziato a fare politica dentro le istituzioni, ma fuori da quei partiti che hanno portato Livorno verso un punto di non ritorno. Sono stato per cinque anni consigliere comunale e provinciale e adesso sono il candidato sindaco di una coalizione che fa di Livorno il proprio centro di gravità. Siamo un gruppo di persone che si allarga ogni giorno di più e vogliamo dare a Livorno una nuova vocazione, aprire il resto del mondo. Vogliamo liberare le sue energie e questo vuol dire rompere gli schemi e fare delle scelte coraggiose. Vuol dire mettere le persone giuste, al posto giusto. Valorizzare quelle eccellenze dell'imprenditoria, della cultura, dello sport che già esistono e chiedono di crescere. Vuol dire dare ai cittadini e alle cittadine nuovi strumenti di partecipazione perché ciascuno possa fare la differenza. Perché Livorno può e deve essere rimesso al centro delle decisioni. E noi siamo determinati a farlo. Perché non c'è nessun altro interesse se non la nostra città. E adesso Livorno, e adesso tocca a noi.